Buongiorno, ehm, grazie di avermi invitato a questo, a questo convegno che mi sembra ehm, sia stato presentato già in maniera egregia, quindi tutto il mio eh, discorso iniziale lo salto a piedi ma cerco anch'io di condividere qualche immagine che avevo preparato. Ecco dunque, io volevo mh, parlarvi un pochino Diciamo di riprendere il discorso, forse un po' prima di me, um, rovesciando un momento la prospettiva. Uh, io sono un infantile di formazione. Uh, mi sono occupata ultimamente molto del rapporto fra uh, l'essere umano e la natura, in una chiave ovviamente tinta dalla, dalla, mia, dalla mia formazione, insomma, quindi molto in rapporto al benessere e alla salute dell'essere umano. Allora, volevo quindi parlarvi un po' di questo, di questo rapporto, avevo intitolato il mio intervento Noi e l'albero in tempo di crisi, evoluzione di un rapporto vitale. Il primo aspetto forse da, da esaminare è proprio questo rapporto e quanto è vitale, perché Um, effettivamente um, come um, nella conclusione del professore um, prima che ha parlato prima di me um, sono un pochino accantonati questi nostri vicini verdi nella nostra ottica nella nostra prospettiva effettivamente in questo momento in particolare uh, parliamo molto di biodiversità, di sostenibilità di quanto è bello abbracciare gli alberi la sostanza è un pochino diversa può quindi stupire che io parli di un rapporto vitale, c'è questo rapporto, effettivamente ci sono ancora dei legami e sono così importanti e incisivi per noi, in particolare per il nostro benessere, per la nostra salute? Ecco, eh, in poche parole sì, eh, quanto sia solido e reale questo, questo questo legame tutt'oggi, per quanto inconsapevole e, e, e inconscio, ce lo dicono degli esempi mh, che io mh, amo portare, degli esempi in cui delle, eh, delle eh, offese estreme a del verde che è sentito come proprio, come vicino, come elemento identitario, scatenano delle reazioni emotive di massa eh, che sono un pochino il termometro di quanto questo legame eh, ci sia. Um, per esempio, um, cito sempre l'esempio delle sommosse scoppiate qualche anno fa a Istanbul, quando sono stati abbattuti gli alberi di uno dei po pochi parchi cittadini. Adesso ovviamente c'era un retroscena eh, politico, e una situazione molto molto difficile e questo non si nasconde, ma la, che la scintilla fosse un'aggressione, uh, diciamo, al, uh, del verde urbano, in una città molto molto popolosa in cui di verde ce n'è poco, è abbastanza significativo dell'intensità e della uh, forza, malgrado tutto, di questo rapporto con il verde. Um, altri esempi ce ne sono uh, diversi. A tutt'oggi, in questo momento di profonda crisi, il, uh, diciamo, la fame, di verde e di spazi aperti e preferibilmente naturali ehm, ce la illustra molto ehm, titoli che possiamo vedere non appena ci sono dei minimi, ci sono stati nel clausura precedente dei minimi allentamenti del, delle restrizioni ai movimenti ehm, la, fame, la, la, la fame di verde le persone che si riversano ai parchi ehm, l'incremento del giardinaggio e eh, anche il fatto che alla fine in qualche modo sia una sorpresa, fa titolo nei giornali, anche questo è abbastanza significativo. Ma di quanto sia vitale questo rapporto, mh, alla fine ehm, ce lo dice molto anche il fatto che ehm, alberi, verde, natura e la nostra esperienza di essi, la quota di verde nelle, nelle nostre vite, eh, ha un effetto abbastanza concreto e, e solido e, e reale su, uh, sì, anche guardando soltanto l'aspetto la, della, della nostra salute fisica e psicologica. Um, si accumulano da tempo i dati su um, su questo, ma abbiamo studi con metodologie molto diverse, studi epidemiologici per esempio, prendo sempre l'esempio di uno studio che è stato fatto in Olanda, ormai concluso sia un decennio fa, in cui hanno seguito una fetta consistente della popolazione per tutto l'arco della loro vita e la quota di verde, tra virgolette, nella vita delle persone aveva un significativo impatto sulla durata della vita stessa e un certo grado di protezione anche, o an, al contrario di um, vulnerabilità nei confronti di determinate malattie fisiche e, um, e mentali. Uh, viceversa, uh, per riportare un, un esempio. Um, che è anche legato al discorso, uh, al discorso precedente del professor Montecchi. Um, la deprivazione, la brusca deprivazione di privazione un... di l'ho chiesta Francesco, ma non mi risponde. La brusca deprivazione di privazione di, di verde può avere degli effetti uh, molto molto concreti e drastici sulla nostra salute. Um, C'era stato fatto uno studio a un certo punto, un, un, uno dei tanti parassiti. Um, che purtroppo viaggiano come ci è stato spiegato prima. Uh, a un certo punto è sbarcato negli Stati Uniti uh, un, uh, un parassita che ha devastato la copertura verde di um, sobborghi e, e di città. Si chiamava l'Emerald Ash Borer, è un piccolo insetto che si ciba di. Insomma, um, questo ha prodotto una specie di esperimento naturale per cui in tempi brevissimi. Uh, il, uh, una quota consistente della popolazione che era abituata a vivere con tot verde intorno si è trovata senza questo verde questo è stato incrociato con dei dati di salute pubblica del, delle, di queste varie regioni e anche qui si è visto un drammatico effetto sul, sul, sulla mortalità e sull'incidenza di certe uh, determinate malattie perché noi cambiamo quando entriamo in un parco quando entriamo in un giardino ci succedono cose che, e anche questo da dice lunga su quanto eh, biologicamente, fisiologicamente, psichicamente l'essere umano è ancora regolato e tarato sugli eh, input e gli stimoli di un ambiente naturale. Noi cambiamo e cambiamo essenzialmente eh, in un senso di una generale riarmonizzazione e ehm, regolarizzazione di funzioni metaboliche, funzioni fisiologiche e del funzionamento mentale. Eh, questo è un aspetto che è stato studiato in maniera abbastanza, abbastanza dettagliata in, in Giappone, dove delle pratiche di terapia forestale in qualche modo o di, che vengono banalizzate in occidente col termine bagno di bosco, ma insomma c'è in realtà un una pratica che ha molte più sfaccettature, molto più, più complesse di quanto, di quanto la, la, la presentiamo da noi e, e questi studi hanno permesso di vedere effetti abbastanza eh, immediati e diretti su aspetti quali la nostra frequenza cardiaca, la, la pressione, quindi in certo senso la, eh, regolare il regolare funzionamento del sistema nervoso autonomo eh, e, cosa che ci interessa più nel, nello specifico, sul funzionamento mentale. Ecco, qui vorrei arrivare a questo punto alla crisi, alla crisi che ci caratterizza in questo momento, perché certamente eh, quando dico crisi viene immediatamente eh, la pandemia che stiamo vivendo in questo momento. E questa crisi è effettivamente una eh, crisi che da una parte eh, nasce, se vogliamo, da un profondo eh, disturbo del rapporto con la natura e ci spinge anche a migliorare eh, questo rapporto. Un esempio particolare eh, è proprio, viene proprio dal, dal, dall'ambito che mi caratterizza dall'ambito eh, della, della psichiatria e delle problematiche eh, psicologiche e mentali. Quindi, visto che sono qui in quanto neropsichiatra infantile che si interessa di rapporto con la natura eh, e degli effetti del rapporto con e verde natura sul nostro equilibrio psichico, volevo esaminare la, questa crisi che ci, in cui eh, navighiamo ormai da moltissimi mesi, e la chiave leggendola come un evento di vita traumatico. Questo è assolutamente possibile, quello che si chiama in psichiatria un life event negativo, più che un evento sta cominciando a diventare una cosa molto più duratura nel tempo, però um, direi che i parametri ci sono, perché cosa succede? Succede che da un momento all'altro ci sono più un addosso tutta una serie di restrizioni, di limitazioni, ehm, di sovvertimento di abitudini, di sovvertimento di, eh, di cambiamenti imposti dall'esterno o imposti da un nostro cambio di mentalità, la paura, l'ansia e così via, insomma che hanno minato alla base o spazzato via tutta una serie di ehm, quelli che potremmo chiamare i pilastri attorno a cui costruiamo. E eh, sosteniamo la nostra vita psichica. In questo chiaramente ci sono tutti i, i parametri per poter considerare eh, quello che sta succedendo globalmente nel nostro paese come un life event traumatico e come tutti i life event traumatici sono situazioni di fortissima eh, sollecitazione, fortissima tensione e, ehm, e stress per tutto il sistema eh, organismo, in particolare il sistema psichico. E a tutto questo ovviamente consegue una serie di eh, segni e sintomi. Non sto a, eh, a contare la quantità di, eh, di articoli eh, scientifici che sono usciti sulle tipiche patologie da lockdown, sul eh, grosso incremento di ehm, sintomatologie e di disagio psicologico. Non vorrei fare una lista. Un po' noiosa, ma andiamo da um, sindrome conclamate mh, di uh, tipo depressivo, di um, disturbi uh, ansiosi, tutta la gamma possibile delle uh, varie uh, alienazioni uh, sociali. Um, troviamo singole. Uh, eh, Manifestazioni come l'insonnia, l'irritabilità, tutto il quadro delle, dei disturbi d'attenzione, una cosa che siamo abituati a pensare come tipicamente infantile, e in realtà riguarda tutta la popolazione, in questo momento è assolutamente dilagante è la difficoltà a concentrarsi su un compito, la tendenza a, a mh, passare dall'uno all'altro, le difficoltà nel pensiero razionale e ancora più, se vogliamo, nel nel problem solving, cioè la capacità di pensiero strategico per cercare di trovare delle soluzioni ai problemi. Questo è un grosso handicap in un momento in cui dovremmo riflettere a come uscirne e a cosa fare. Le emozioni che viviamo, la rabbia, frustrazione, si alternano la tristezza, apatia, sono tutte cose che sono stanno diventando un instant classic nella, nella psichiatria della, um, del, del lockdown. E questo come si collega al discorso sul nostro rapportarci con il verde? E, beh, In questo diciamo che la crisi ci offre, se vogliamo, anche una spinta verso un Ripensare il nostro rapporto e soprattutto rientrare in una quotidianità, in un'intimità che abbiamo perso da moltissimo tempo con alberi verde e giardini e ci offre in questa chiave, in questa chiave psichiatrica, eh, uno strumento per eh, affrontare il problema. Dovete sapere che eh, gli alberi verdi, i giardini, i paesaggi, eh, in particolare naturali, ma insomma con una certa armonia e bellezza, um, i parchi, i boschi, mh, sono considerati eh, nel mio particolare ambito di specialità, dei ambienti eminentemente rigeneranti. Allora quando dico rigenerante è un, un aggettivo che può sembrare molto, molto banale, ma lo è, dal punto di vista psichiatrico, lo è letteralmente. Le condizioni eh, che ho descritto prima di lockdown, il problema, diciamo, di questo fortissimo stress al sistema psiche, a tutto quello su cui si appoggiavano i nostri descrittivi di personalità, la nostra vita ordinaria, tutte quelle cose che ci aiutano normalmente a tenere insieme il nostro io e ad andare avanti e ad affrontare le, le, le difficoltà che ci presenta la vita, sono fortemente sollecitate da una situazione di forte crisi come quella che stiamo vivendo. Fortemente sollecitate fino, se vogliamo, all'ogorio, alla usura. Si parla in certi modelli di, eh, della malattia psichica, del funzionamento psichico, si parla di eh, mental fatigue, esaurimento mentale, non in un senso così comune, ma letteralmente esaurimento delle funzioni mentali che sollecitate continuamente per far fronte a difficoltà oltre il normale, a un certo punto non ce la fanno più. Ma chi dice esaurimento, logorio, dice, prevede la possibilità che ci sia una rigenerazione, un rifornimento e questo rifornimento può venire dall'ambiente, l'ambiente che più in assoluto ha questo potere rigenerante è l'ambiente che contiene elementi naturali viventi, alberi, verde, giardini, boschi e così via. Quando vi dicevo che entrare in un bosco, entrare in un giardino ci cambia, è una cosa che è stata constatata in studi decennali, insomma studi su mh, campioni di persone che venivano portate in giardini e poi portate in situazioni diverse, venivano misurate una serie di parametri fisiologici che non ci interessa, ma eh, soprattutto neurofisiologici e di eh, funzionamento del cervello, c'è eh, un'azione eh, molto quasi immediata e che eh, rimane stabile, più rimane, eh, più dura il contatto col verde, più stabile, poi rimane nel tempo questo effetto. C'è un'azione di, se vogliamo, eh, ribilanciamento dell'attività cerebrale. Le aree eh, del cervello, questo lo vediamo adesso con l'imaging, ma era una cosa che era stata possibile constatare anche con altre tecniche, prima ehm, di avere gli strumenti che abbiamo adesso, adesso è stato corroborato, ehm, praticamente le aree che sono colpite da una iperattività dovuta appunto all'ipersolecitazione nel momento di crisi, si acquietano e solo vedere un albero ci calma, ci rasserena. Viceversa, aree profonde del cervello ehm, vengono riattivate, ne risulta un stato di, eh, se vogliamo, di quiete, di ehm, mh, veglia rilassata, che è tipico eh, e, ehm, e che è quello che permette a questi, eh, a questi ambienti, a questi habitat, di eh, avere questo effetto effettivamente terapeutico. Eh, questo è una cosa che ci che Ci riguarda molto da vicino ed è anche una cosa che è abbastanza eh, uno strumento che è abbastanza semplice eh, per noi mh, sfruttare. E utilizzare sarebbe prezioso, eh, ci dà un'arma un in più, eh, solo che ci urtiamo contro un piccolo problema ed è per l'appunto quello che eh, menzionava il, il, il professor Montecchio. Eh, prima, e cioè il, in qualche modo il nostro ambientalismo di facciata, la, la, la cesura che c'è e eh, che purtroppo ci colpisce da prima di questa crisi, eh, per cui il mondo naturale alla fine è un simpatico sfondo di cui non crediamo davvero che ci possa incidere sulla nostra salute nel modo in cui però effettivamente fa. La crisi ci spinge a un'evoluzione di questo rapporto, ci spinge, ci, ci, ci obbliga in qualche modo, sta a noi ehm, essere capaci di, di, di, di cogliere il momento di, e, di, e di agire. Insomma questo convegno già ce la dice, eh, ci dà delle, delle molte ragioni di ottimismo. Eh, io eh, volevo prendere un... un Fatto di cui sentiamo molto parlare in questi giorni per concludere il mio, il mio, il mio intervento e, e cioè parlare della, del problema della scuola eh, la scuola in questo momento mh, ne leggiamo sui giornali tu, tutti i giorni si apre, si chiude eh, è essenziale tenere aperte le scuole i bambini non possono seguire le lezioni al chiuso mettiamo i banchi con le rotelle non li mettiamo, facciamo venire a, a fasi alterne eh, che vengano, che non vengano, insomma di tutti i colori. Non ho mai sentito, se non come iniziative isolate di singole scuole o singoli insegnanti, in genere anche spesso poi castigati dalla gerarchia o dal comune, cose di questo genere, non ho mai sentito di tentativi di includere delle esperienze, eh, beh, ormai anche quelle abbastanza collaudate, che sono le esperienze di didattica nel verde o di scuola nel bosco, mh, per affrontare questo problema della, della, eh, della necessità assolutamente legittima di poter offrire a bambini e ragazzi mh, una scuola che non sia semplicemente su uno schermo. Vedete io stessa eh, il genere di difficoltà che ho avuto nel intervenire, la prima volta intervengo un discorso, a un convegno eh, online, eh, temo di aver fatto un pochino di confusione, posso immaginare che è una cosa che ha eh, um, dei bambini che devono seguire delle lezioni online, un professore che la deve preparare, insomma sovverte completamente cambia completamente il tipo di esperienza, è necessario che ci sia un contatto ora perché la didattica nel verde non, viene, non è stata inclusa in questo discorso. Questo dice qualcosa su un po' sulla, sulla miopia persistente, su una specie di, di, di, di scotomizzazione, per cui delle soluzioni che tirino dentro il, nostra, eh, il nostro rapporto sotterraneo col, col, col, eh, col mondo naturale, per qualche motivo sono necessariamente nulle, minimizzate, futilità, il, sì, l'albero è bello, ma insomma, in realtà non ci serve davvero. Dall'albero viene la soluzione a moltissimi dei nostri problemi, se solo lo sapremo vedere con degli occhi diversi, con gli occhi e con lo sguardo che si merita di, di, di ricevere. Um, ecco, io credo che dovremmo andare oltre questo daltonismo ambientale, mi sembra anch'io di contribuire molto parlare e spero però di eh, offrire uno stimolo anche al, al fare. Credo che in quanto a, appunto alla confusione di cui parlavo prima mi sono abbastanza eh, dilungata, eh, vi ringrazio molto della vostra pazienza.